Carissimi, inizia il tempo di Quaresima, la prima domenica di Quaresima. È un tempo nuovo, un'occasione che ci viene offerta, un tempo per rivedere le nostre scelte, la nostra vita spirituale. E Questa domenica Gesù ci viene presentato così, pieno di Spirito Santo. Letteralmente così sarebbe tradurre pieno fino all'orlo, ricolmo dello Spirito Santo. Paradossale questo, perché mentre Gesù è pieno dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo, della, della presenza del Signore, lui è quindi fortemente ecco, ricolmo dello Spirito, e in quel momento che viene insidiato dalle tentazioni. Più che parlare di tentazioni di Gesù, dovremmo parlare delle tentazioni di Satana, verso Gesù, e che è il diavolo no? diaballo, colui che divide, il contrario di un ballo, il simbolo che unisce. Ecco, voi vedete effettivamente qui questo libro che ho tra le mani, c'è scritto la Sacra Bibbia, ecco, e sicuramente le parole che sono scritte poi ci rimandano a quello che realmente, simbolicamente, è riportato qui, come pure vedrete anche così al collo io porto questo, questa camicia che contraddistingue lo status di, di sacerdote, di presbitero e, e realmente questo, attraverso questo simbolo voi comprendete che si tratta di un consacrato mentre il diavolo divide, ecco la sua specialità è creare divisioni tra gli uomini, tra le persone e allontanarci da Dio, allontanare persino la sua pretesa, il Figlio di Dio dal Padre. La tentazione qual è? Sembra veramente quasi pressoché naturale: la tentazione è del pane, della gloria, del potere. Trasforma queste pietre in pane, manifesta il tuo potere. È legittimo, tu lo puoi fare perché tu sei il Figlio di Dio trasforma, esercita questo potere sugli altri, spadroneggia, fammi vedere che sei potente, manifesta la tua gloria, sii spettacolare, compi gesti straordinari. Sì, le tentazioni cui Gesù è sottoposto poi sono anche le tentazioni che riceviamo noi. Alla fine è una questione di relazioni, è il centro, potremmo dire, che il nucleo essenziale delle tentazioni sono le relazioni con gli altri, le relazioni con Dio. Cioè mi devo chiedere alla fine, eh, come presbitero, come presidente di un gruppo, anche eh, di un'associazione, voglio dominare o voglio servire? Come cristiano voglio mettermi al servizio degli altri che ho Gesù? Qui, allora, possiamo dire che non è in discussione la divinità di Gesù, la sua identità, ma piuttosto il modo di essere Dio. Gesù ci dimostra che Dio è buono, è misericordioso e si immerge nell'umano e in tutto ciò che c'è di fragile nell'uomo per assumerlo su di sé e per aiutare l'uomo nelle sue sofferenze. È un Dio buono, è un Dio servo, è un Dio umile che ci esorta altrettanto ad essere servi ed umili come Lui. Buon cammino di Quaresima a tutti.